Siamo nel castello di Baia, il castello di Baia ospita il museo archeologico dei Campi Flegrei che è, uno, è il Museo eh, del Parco archeologico dei Campi Flegrei, il nuovo istituto del Ministero dei Beni Culturali eh, che si occupa di tutti i beni archeologici Flegrei. In particolare questo museo raccoglie le, tutta la, la cultura e l'arte dei tanti centri antichi Flegrei, la scultura del rione Terra che vediamo qui come Cuma e Baia e tutti i centri famosissimi nel mondo classico. In particolare in questo museo che raccoglie molta scultura ma anche reperti eh, più piccoli, ceramica, vasi, eccetera, si è deciso di fare l'esercitazione relativa all'evacuazione ehm, nella fase di preallarme dei beni culturali, in particolare dei beni archeologici presenti. Eh, come dicevo questa è cioè al preallarme in cui si devono identificare le opere eh, che possono essere rimosse, tante opere come le sculture che sono qui non possono essere rimosse, quelle che possono essere rimosse debbono essere mh, portate via da una serie di squadre che stanno lavorando in questo momento, ci sono dieci squadre che lavorano in diversi punti del, del museo, debbono essere messe in sicurezza, identificate, portate all'esterno eh, imballate secondo tutti i criteri eh, che la tutela dei beni prevede e poi portate nei depositi previsti tutta questa complessa operazione è in corso in questo momento e si sta svolgendo devo dire, con una notevole eh, omogeneità e funzionalità mi pare che insomma, il risultato si inizi già a vedere molto positivamente in definitiva, quindi, questa è un'operazione complessa che sta eh, vedendo eh, contemporaneamente in attività sul posto eh, sia la protezione civile, sia numerosi funzionari eh, del Ministero, dei beni culturali, in particolare del Segretariato Generale, oltre che del Parco archeologico dei Campi Flegrei, ehm, eh, il, il, il, la, i funzionari della Regione e eh, i volontari della protezione civile, con la eh, con il necessario controllo e coordinamento eh, sia del, dei carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale che sono il nucleo dedicato eh, proprio alla, alla tutela, che dei vigili del fuoco perché sono le due componenti essenziali per la sicurezza della persona e per la sicurezza dei beni in questo tipo di operazioni.